Ciao oh, sono Luca di Mister Gadget, è di nuovo quel momento dell'anno in cui i nuovi prodotti di Samsung arrivano sul mercato e si eh, propongono per la grande sfida di ogni anno, in particolare ad iPhone. Eh, quale di questi prodotti è il più interessante? Beh io ho cominciato provando il più grande e il più voluminoso e impegnativo, Galaxy S20 Ultra. Eccoci dunque a dare un occhio da vicino a questo gigantesco telefono, dico gigantesco perché 6,9 pollici di eh, diagonale, 223 eh, grammi di peso, 166,9 mm, 76 eh, mm, 8,8 mm di spessore ma eh, mi pregio di farvi notare anche lo sbalzo di quanto debordi il blocco della fotocamera sì è vero c'è il sensore da 100 megapixel c'è lo zoom 100x ma è davvero un impatto molto molto molto eh, importante sull'economia eh, generale del telefono. Dynamic AMOLED sul eh, display, come detto 6,9 eh, pollici di eh, diagonale con 114 cm2 di superficie, un rapporto superficie schermo dell'89,9% veramente eh, notevole, 1440x3200 la definizione massima con una ratio 29, no? un rapporto tra i due lati eh, 29. 500 111 pixel per eh, pollice di eh, densità, davanti vetro Gorilla Glass 6, dietro vetro sempre Gorilla Glass 6 il display quando viene utilizzato per consumare contenuti multimediali, HDR10, abbiamo un always on display, abbiamo un refresh rate anche da 120 Hz o da 60 Hz. Qui mi devo fermare subito per un dettaglio molto importante perché a seconda di come voi gestite refresh rate e di come voi gestite il eh, vostro eh, schermo avete un comportamento della eh, batteria profondamente diverso allora di default la frequenza di aggiornamento viene lasciata a 60 Hz mettendola a 120 Hz il consumo del telefono aumenta in modo esponenziale vale anche per la definizione che di default viene lasciata a 2004 x 1080 pixel se volete alzare la vostra definizione a WQHD+, eh, quindi a 3200 x 1440 avete però eh, sempre il problema che il telefono comincia a consumare eh, esageratamente ma molto molto eh, di più allora interfaccia l'interfaccia è quella che conosciamo eh, ovvero l'interfaccia eh, di eh, one eh, ui 2 eh, con secondo me eh, ulteriori miglioramenti in una personalizzazione di android che è già eh, al limite della perfezione molti eh, i miglioramenti le piccole migliorie rispetto ad un'interfaccia secondo me molto molto completo la galleria ad esempio vi permette eh, di girare eh, dei filmati e poi di montarli in, in, in sequenza ma um, avete ovviamente tutti i sistemi di sincronizzazione con l'account di samsung per poter salvare la vostra galleria per salvare i contatti per salvare la predisposizione del vostro schermo per cui se passate da un telefono all'altro nel giro di pochi minuti trovate il vostro telefono già predisposto come eravate abituati eh, ad utilizzarlo no? quindi una interfaccia secondo me molto ben fatta potete scegliere anche che tipo di eh, comandi eh, utilizzare quando aprite una qualunque applicazione: no? vedete, avete eh, questi tre pulsanti eh, in basso eh, che vi aiutano a gestire insomma, i, vostri, i vostri contenuti: eh, pulsante per tornare indietro, questo invece per andare eh, al centro, invece, quando siete qui avete pulsante multitasking. Premendo ad esempio sull'icona dell'applicazione potete scegliere se aprirla in eh, eh, schermo ridotto oppure se aprirla anche in visualizzazione pop-up. Quindi essenzialmente vedete, potete mettere eh, tipo pop-up qualunque applicazione sul eh, vostro eh, schermo dal punto di vista della resa, allora, il processore che è un Exynos 990 arriva ad un clock massimo di 2,73 GHz um, octa-core dunque abbinato ad una GPU che è la Mali G77 eh, MP11, dicevo funziona bene ma attenzione perché scalda un po' eh, questa è una delle caratteristiche, scalda tra l'altro anche quando voi usate eh, la fotocamera allora fotocamera, mm, ci sono diversi dettagli da andare a Vedere. Se volete utilizzare i 108 megapixel siete voi che dovete andare ad utilizzare eh, questo dettaglio. Se utilizzate i 108 megapixel, vedete che spariscono le opzioni eh, grandangolo e eh, zoom. Tornando invece alla ripresa normale nel mio caso voglio i 16 noni che è il formato che prediligo vedete avete l'opzione per il grandangolo e qui potete scegliere eh, insomma, che tipo di zoom andare a prendere tutte le volte che andate a premere su una di queste opzioni Però quando andate allo zoom 30x oppure andate allo zoom 100x nella parte in alto compare una finestrella che vi serve essenzialmente per guidarvi nel eh, diciamo fissare l'immagine che voi eh, volete eh, catturare questa dimensione eh, della eh, fotocamera vale anche per eh, l'uso di eh, video quindi potete fare essenzialmente la ripresa con la dimensione normale oppure con il vostro grand'angolo fare girare video in grand'angolo oppure utilizzare il fuoco live fuoco live così come le eh, foto live eh, vi permettono di scegliere poi che tipo di distorsione volete eh, applicare al eh, vostro eh, soggetto. Scatto singolo è un'altra opzione, non so quando quanto la eh, utilizzerete in un contesto in cui voi vi eh, trovate, scattate vedete eh, le foto mh, potete muovere eh, anche angolazioni eh, diverse, quando smettete di utilizzare scatto singolo vi vengono proposte le immagini vedete adesso vedrete che verrà generato in pratica un video con quello che avete scattato e poi vengono tratti dei fotogrammi con degli effetti diversi voi potete scegliere insomma quale utilizzare quando avete i video nel momento in cui scattate i vostri video. Anche in 8K potete scegliere il fermo immagine, quindi potete eh, essenzialmente in qualunque momento eh, scattare eh, questo bottone. Eh, attenzione la differenza con i nuovi processori rispetto al passato è che mentre prima scattando questo bottone eh, voi catturavate uno screenshot del vostro video adesso invece viene proprio scattato una vera e propria fotografia del sensore e il processore è capace di fare eh, anche questo stabilizzazione pazzesca la stabilizzazione ha ah, veramente dell'incredibile, bisogna dire che su questo Samsung ha fatto un lavoro di miglioramento eh, davvero eh, notevole. Eccoci dunque all'ascolto anche dell'audio. allora voi forse non lo potrete sentire molto chiaramente dal um, microfono ma attraverso la telecamera ma diciamo che l'audio ha un volume molto alto ma anche molto distorto, molto confuso eh, quando spingete un po' di più eh, sull'audio che volete utilizzare diciamo che insomma essenzialmente l'audio ha tanto volume ma in alcuni casi non è fruibile chiaramente perché eh, insomma il suono è un po' eh, distorto allora eh, ricezione buona audio in capsula ottimo quando parlate con l'hd voice eh, insomma con la soluzione eh, della comunicazione ad alta qualità di che molti operatori offrono eh, siete ad altissimi livelli ehm, diciamo fluibilità velocità reattività del telefono sono eh, veramente eh, notevoli ma vi faccio solo notare ancora una volta che scalda molto Cioè, adesso anche solo accendendo la fotocamera per eh, un po la fotocamera tende a eh, scaldare um, non vi ho detto molto dello zoom 100x allora <coughs> io lo trovo un po' un gimmick mentre lo zoom 30x si può utilizzare bene si può utilizzare spesso lo zoom 100x mi lascia Uh, un, un po' perplesso c'è cioè nel senso nella fruttabilità di tutti i giorni boh, non so, insomma avete bisogno di un cavalletto, avete bisogno di un cavalletto stabile non ci deve essere vento, il telefono deve essere immobile per qualcuno potrebbe essere utile, io tutto sommato mi fermo uh, allo zoom uh, 30 per. veloce, uh, ecco la batteria, batteria qua, qua, qua, qua c'è un tema uh, interessante perché io ho provato i primi giorni e la batteria mi sembrava uh, più che diciamo eh, buona per eh, quello che faccio io di solito con il telefono però in eh, realtà poi eh, è capitata una cosa un po' curiosa perché leggevo alcune recensioni insomma di, di altri anche eh, colleghi italiani stranieri vedevo che alcuni lamentavano un eccessivo eh, consumo del eh, telefono e in effetti come dicevamo prima quando voi eh, cambiate la, la definizione del display o cambiate il refresh rate, la batteria diventa un disastro, eh, cioè nel senso che proprio si vede scendere a vista d'occhio. Diciamo che con una dimensione di questo genere, con una batteria grande eh, come eh, quella del l'S20 Ultra che è da 5000 mAh diciamo che insomma eh, sono rimasto un po' sorpreso questo è un telefono che si carica con un caricabatterie eh, fast charge da 45 Watt è in grado di fare la ricarica wireless anche eh, con una velocità di eh, 15 Watt è in grado di fare reverse charge emettendo eh, la sua carica a 9 Watt ed è ora compatibile anche con il Power Delivery 3.0 quindi insomma eh, ricarica veramente molto eh, ma molto veloce, compatibile con Samsung eh, Dex ovviamente con la Desktop Experience Support, eh, c'è un sensore delle impronte digitali che eh, è nascosto eh, sotto il display eh, io adesso oggi ho usato l'alcol quindi non, non faccio testo perché eh, ho sicuramente alterato con la disinfezione da coronavirus un po' eh, il sensore dell'impronta vedete che l'altro invece eh, mi ha sbloccato abbastanza velocemente diciamo discreta, discreto lo sblocco ma non eh, proprio esagerato insomma mh, un prodotto questo che ha molte luci però secondo me anche un po' di ombre prodotto molto costoso, un prodotto molto potente, un prodotto dunque con caratteristiche davvero interessanti dal mio punto di vista un po' troppo, eh, un po' troppo nel peso, un po' troppo nella dimensione e un po' poco nella batteria se eh, si vogliono sfruttare alcune funzionalità avanzate. Eh, Galaxy S20 Ultra è un prodotto veramente pazzesco, lo zoom 100x è una soluzione eh, curiosa, la fotocamera da 108 megapixel anche, ma io per quest'anno preferisco Galaxy S20 Plus, l'ho detto.